Analizziamo il, il comportamento della serie RC al variare della frequenza. L'impedenza della serie è data da R-JX con C, quindi se scriviamo l'impedenza sotto forma di modulo e fase, avremo la radice quadrata di R quadro più X con C al quadrato come modulo e una fase data dall'arco tangente di meno X con C fratto R vediamo l'andamento di questo modulo e di questa fase al variare della frequenza f quindi rappresentiamo la serie rc e vediamo per quattro valori caratteristici di frequenza l'andamento i valori assunti dalla, dalle componenti allora la Reattanza capacitiva dipende dalla frequenza, inversamente, quindi a frequenza uguale 0, la resistenza ovviamente non cambia di valore a variare della frequenza e mantiene il suo valore R, a frequenza 0 la reattanza capacitiva è a valore infinito, quindi si comporta come un circuito aperto, avendo la frequenza appunto a denominatore. In generale, quindi, per una frequenza relativamente piccola, abbiamo R, ovviamente, continua a mantenere il proprio valore e la reattanza capacitiva, invece, assume un valore molto elevato, che così graficamente per suggestione, diciamo, lo disegniamo come un elemento grande prevalente. A frequenza eh, viceversa a frequenza sempre più crescente di valore relativamente elevato la resistenza manterrà il proprio valore mentre la reattanza capacitiva diminuirà di eh, importanza rispetto appunto alla parte resistiva a frequenza infinita la reattanza capacitiva tende al valore 0. quindi a comportarsi come un cortocircuito quindi vediamo che la reattanza capacitiva l'aumentare della frequenza diminuisce di valore e quindi diminuisce il suo peso nella serie rc rappresentiamo il modulo su un diagramma il modulo dell'impedenza quindi in ordinate avremo il modulo e in ascisse la frequenza ordinate il modulo dell'impedenza che a frequenza 0 abbiamo visto che assume il valore infinito per la presenza della reattanza capacitiva infinita quindi il grafico arriva diciamo dal valore più infinito invece all'aumentare della frequenza tende a ridursi alla sola componente resistiva quindi l'andamento risulta di tipo iperbolico con valore infinito a 0 e valore uguale a R a frequenza infinita quindi a frequenza bassa prevale la componente capacitiva a frequenza alta prevale la componente resistiva vediamo l'andamento contemporaneamente della fase quindi la rappresentiamo sempre su un diagramma siccome la fase assume valori l'angolo caratteristico dell'impedenza negativa e disegniamo il quarto quadrante del nostro grafico la fase parte da un valore di meno 90 per la prevalenza della componente reattiva capacitiva a frequenza bassa a frequenza 0 è proprio uguale a meno 90 e all'aumentare della frequenza diminuisce l'angolo la, caratteristico dell'impedenza in quanto prevale sempre di più la parte resistiva e quindi la, la fase, l'angolo caratteristico tende a 0 che viene raggiunto quando la frequenza matematicamente raggiunge il valore infinito.